a volte minecraft mi fa paura immaginate di stare lì seduti e giocare al vostro minecraft e vedere sullo schermo tutto d'un tratto che inizia a muoversi il personaggio il vostro personaggio quello che state usando voi adesso in questo momento si sta iniziando a muovere ecco è proprio quello che è successo a me in questo video io non so più cosa pensare di questo gioco ma so so solo una cosa io so che è un gioco che fa paura. Io ho scaricato un modpack super super complicato, sapete? E questo dovrebbe essere anche un mezzo modpack pauroso, ma per intanto è ancora giorno, come vedete. Il sole è ancora alto, quindi noi possiamo iniziare a giocare a questo gioco. Guardate, mi sa che è difficilissimo perché Minecraft è completamente cambiato qui: è completamente tutto diverso. Ah! Mi stava cadendo in testa, avete visto? Porca puzzardina, dobbiamo stare super attenti perché sennò qua ci fanno fuori. E guardate lì ci sono degli slime lì in lontananza, non so se riuscite a vedere. Guardate che complicatissimo, eh, riuscire a vedere qualcosa qua. Allora, in che direzione andiamo? Là c'è isole volanti, là c'è un bioma strano. Io direi di andare da questa parte. A volte guardo da questa parte, ragazzi, perché ci sono uh, il, uno, un altro schermo dove io vedo tutte le robe strane. Però adesso io vi dico che noi il 9... Dal 15 alle 17, iniziamo la live, la live straordinaria dove vivremo un sacco di avventure. E ovviamente continueremo anche questa qua. Questa che ho appena iniziato adesso. Quindi, che è un modpack molto bello. Che però potrebbe anche essere pauroso, secondo me. Infatti, soprattutto in live giocheremo alle cose paurose di Minecraft. E faranno, faremo, ci cagheremo addosso. Però. State con me, seguitemi d'unis RFP. Ho detto il canale Viola, vero? Vabbè, praticamente cosa succede? Praticamente se venite sul mio sul canale Viola, che trovate il link nella descrizione, oppure nel commento su YouTube, potete vedere le bellissime cose che succedono qua in quella bellissima serie. E guardate, secondo me sarà completamente bellissima. È una nuova esperienza, una nuova avventura straordinaria, secondo me, ma davvero straordinaria, cioè, straordinaria vuol dire stratosferica. Spettacolarmente bella. Spruz pr! Spru spru ma avete capito quanto caspito di figo Dovrebbe essere questa cosa Cioè vivremo insieme delle nuove avventure Tutte quante nuove e bellissime che Mamma mia proprio Non posso nemmeno spiegarvi di quanto saranno belle Lo potrete capire solamente vivendo E infatti vi aspetto sul canale Viola Dunis RFP Tutti quanti insieme giocheremo Yuppie yuppie uh, uh. E adesso concentriamoci qua però Perché qua Se no chissà magari ci arriva aerobren e ci fa fuori Oppure ci entra chissà dove mm, mm, Certe parti che non si possono nemmeno dire mm. Avete visto? Allora prima di tutto guardate qua che figata Che stocco di classe assurdo Se io butto le cose a terra guardate come cadono Che bellezza che bellezza che bellezza e Bacio lo schermo perché è bellissimo no? Cioè nel senso Ok so che sembro fuori di testa Ma tranquilli che adesso mi uh, Ritorno in me stesso Allora in teoria, questo modpack dovrebbe, ripeto, essere una cosa molto paurosa. Adesso faccio una barca. E quindi potrebbe darsi che magari eh. Succederà qualcosa di molto strano. E infatti devo stare a vedere perché io so quello che ho scaricato e ne sono convinto. Secondo me, tipo, ci sarà Aerobrand, oppure no, vabbè, non lo so se è Aerobrain o qualcos'altro, però. Mi sento come se ci fosse una strana presenza che sta cercando di osservarmi in questo momento E che sta cercando di fare qualcosa Lo sento da quando sono entrato in questo mondo in realtà Ecco, a parte i pesci Ecco, dobbiamo stare attenti ragazzi Perché qua è pericolosissimo tutto quanto Anche perché abbiamo solo quattro cuori Quanti cuori abbiamo? Questi sono piragna, cosa vogliono fare? Vedete? Pazzi, pazzi completamente Dobbiamo stare attenti Perché se no qua, magari mi, mi uccidono, mi fanno fuori E io vorrei evitare di morire Ciao Camaleonte, come stai? Non posso perdermi nel parlare con te perché sai qua ci potrebbero essere cose brutte e peraltro sta anche arrivando la notte mi sa e infatti la notte è la maggior parte delle volte brutta perché succedono cose brutte cose paurose dico cose che anche inspiegabili a volte Qua questi funghetti me li prendo sono buoni non pensiamo male per favore. Dobbiamo stare super attenti. Guardate lì! Chissà cosa potrebbero esserci tutte queste cose. Ma poi guardate questo bioma. Vedete, è completamente nuovo. C'è cioè, tutte le cose che ci sono qua. Non sono mai viste su Minecraft. Per esempio, che caspita è questa cosa? Porca puzzarda! Tipo, questa è la Flint. Ok, la Flint è molto interessante. Porca, miseria che spavento, ragazzi. Mi sono spaventato per gli uccelli. Ma è perché questa musica, peraltro, la sento pure io questa musica. Non la sentite solo voi. Ok, io direi di andare in caverna perché dobbiamo prepararci al peggio. Dobbiamo prendere della pietra. Dobbiamo prendere del carbone, dobbiamo prendere del ferro. Perché io mi sento che in questa. In mondo, ripeto, succederà qualcosa E non so che cosa Ripeto Ma anche perché, sinceramente mh, Se tu vedi un modpack su Minecraft su, su un sito, che non dico qual è perché. Ma vabbè, posso anche dirlo in realtà Si chiama KurzForge Praticamente, questo modpack dovrebbe essere tipo un modpack maledetto Che ha fatto qualcun altro E quindi, secondo me, potrebbe succedere di tutto e di più Eh? Quindi, io sono proprio curioso di vedere quello che succederà però, mamma mia, guarda che è un casino qua, eh, cioè veramente, io sto cercando di far qualcosa, ok, sto cercando di, di non morire soprattutto, perché è la parte più importante questa Cerchiamo di non morire e di sopravvivere qua insieme, perché sapete com'è, se moriamo poi dopo è brutto e non andiamo nemmeno avanti Peraltro io devo prendere anche dei pesci, oh porca puzzarda, come facciamo ragazzi, dobbiamo prendere del cibo, non dei pesci, ok, tipo queste cose vanno anche bene Oh, ma cosa sta.? No, aspettate un attimo. Ma qua ho trovato una cosa. Prima di tutto, le pecore le prendo perché così posso mangiarmele. E posso anche prendere la lana. Ok. Ma avete visto che a volte lag? Secondo me, guardate, devo fare una cosa perché potrebbe lagare troppo. Do dovrei diminuire queste robe qua. Se no, perché dovete sapere che questo modpack ha tantissime mod all'interno. Infatti, fra queste mod ci sono anche le mod più maledette di Minecraft. Secondo me. Eh, beh, mi auguro di no, eh. però chi lo sa. Perché io cosa faccio? Quando vado a scaricare, me l'ha scritto anche uno di voi nei commenti Quando vado a scaricare un modpack, cosa faccio? Lo prendo Dico, ah, il modpack più maledetto del mondo Bene, allora lo scarico e ci faccio un video E poi magari mi, mi si infetta il pc Muoio Mi arrivano gli hacker a casa Mi vogliono uccidere nella vita reale però. Cioè, insomma, non sono cose belle per, Peraltro qua c'è una zanzara in camera mia Puzzarda, vai via, sai Ti picchio mi. Ma guardate voi queste zanzare... Si è spaventata comunque, è scappata, ha urrato proprio in questo modo, ha fatto... Ah! Ok, ho appena scoperto che questi biscotti qua sono biscotti in teoria. Si possono mangiare, quindi è buona questa cosa perché adesso recuperiamo vita per fortuna. Allora, dobbiamo cercare di trovare una caverna come ho detto perché ragazzi c'è... Cioè... Se non troviamo una caverna, noi qua siamo sp spacciati, letteralmente Perché la notte arriveranno i peggio mostri, ok? Non voglio nemmeno vedere che mostri ci saranno Perché sono sicuro che mi cagherò addosso E non solo i mostri, secondo me arriveranno anche strane entità Io ve lo dico, eh, secondo me qua succede qualcosa Poi se non succede niente posso anche piangere magari Perché se non succede niente è colpa mia che ho creduto che questo modpa è maledetto Ma non è maledetto Ma ho visto le mod che ci sono all'interno, secondo me è un po' maledetto Ve lo sto dicendo, secondo me è da fuori di testa praticamente questo modpack Cos'è? Vabbè qua ci sono cose molto strane che tipo non conosco Tipo ecco, metto delle torce Voi sentite anche i rumori bellissimi che ci sono Allora, facciamo così eh, Mettiamo una crafting table Che non ho più però facciamo così, guardate Avete sentito anche questo suono molto bellissimo be Molto molto bellissimo So che non si dice molto bellissimo Signore e mamme, non uccidetemi, so che non si dice molto bellissimo, però... No, perché magari è, è, so che... Salve a tutte le signore mamme e genitori che chiedo scusa se magari mi sentite urlare spesso nelle vostre case. Immagino che questa sia una cosa un po' difficoltosa. No, però adesso dobbiamo concentrarci su questa cosa. Allora, mi sto imbarazzando, eh, comunque, non so se si sta notando. Dobbiamo concentrarci però sulla, sulla difficoltà che questo modpack potrebbe portare. Infatti adesso metterò anche magari una musica... Hmm. Infatti, allora, prima di tutto, oh, i suoni sono bellissimi, però... No, questa musica non va bene Questa musica troppo <ride> Sì, ma è possibile mai scegliere una musica Vabbè No, questa no Ma no, ma scusami, l'ho appena messa Dai, ma non è possibile Adesso litigo con questo qua, ma vai a quel paese Tu stupido coso Ok, aveva laggato un po' di nuovo Ragazzi, secondo me sta per succedere qualcosa eh. Io ve lo dico non è normale questo... Cioè, avete visto che ha laggato tanto... Poi, io non è... Ok, non avrò il PC più bello del mondo... Ma comunque il mio PC è buono... Cioè, nel senso... Ci faccio YouTube con questo PC... Quindi, per forza è buono... Non è che magari Minecraft sta caricando tipo qualche sorta di entità, ripeto... Poi là fuori che caspita c'è? Guardate, è arrivata la notte... E questo Minecraft è completamente diverso... Io mi sto anche leggermente inquietando... Perché se succederà qualcosa... Io ve lo dico Non so come la prenderò Probabilmente mi spaventerò talmente tanto Che urlerò E chiuderò il gioco Oppure magari mi infetteranno Minecraft Chi lo sa Cioè potrebbe succedere tutto Io questo modpack Ripeto L'ho scaricato da internet Senza sapere niente Quindi Chissà che caspita potrebbe succedere Potrebbe succedere di tutto Porca miseria Io direi di aspettare L'unica cosa che possiamo fare in questo momento è aspettare E vedere come va Quindi mi metterò qua e anzi, magari mi chiudo, mi chiudo dentro, perché per carità non vorrei mai rischiare la vita. Mi chiudo dentro, facciamo così, perfetto, ok. Bene, così loro non possono entrare, chiunque essi siano, insomma, chissà. Bene, ci vediamo quando, quando e se succederà qualcosa, se no ci vediamo la mattina. Thank you. No, no, no, scusate un attimo Ragazzi? No Ho la registrazione attiva Ok, allora, io Allora, sono due le cose O sto impazzendo Oppure il personaggio si è mosso da solo No, se... no, seriamente, raga, non sto Sto cercando di capire Ma... Ma forse è una mod... Ma non è che tipo sono caduto, tipo... Magari sono nella caverna, scusami un attimo. Andiamo. No, perché se sono caduto... È, è, mi sto davvero cagando addosso, eh. No, non sono nemmeno nella caverna. No, vabbè, raga. No. Ma sono uscito... Avevo chiuso qua. Avevo letteralmente chiuso. No, no, no, no. Io non ci credo, io non ci credo. Ero qua, ero tipo qua. Ra no, raga, no. Cosa? avete visto avete, avete visto c'era qualcosa qua io ne sono abbastanza sicuro allora fermi un attimo sto so cercando di capire che caspita sta succedendo vi rendete conto di quel che caspita è successo il mio personaggio si è mosso da solo io ero andato perché ho detto vabbè aspettiamo il giorno cosa vuoi che succedano sono andato e ho fatto altre cose in casa però poi dopo sono tornato ho visto sta roba e mi sono reso conto che il personaggio si è mosso... Cioè, non è che si è Cioè, non lo so se si è mosso, se si è teletrasportato. Ma, no, anzi, vedremo la registrazione, perché se... No, cioè, stiamo scherzando, raga! Ma raga, ma ci rendiamo conto di cosa è successo? Cioè, ora io, veramente, sto parlando in modo molto informale con voi. Ma perché voglio farvi vedere quanto, caspita, possa essere strano a volte Minecraft. Perché, ok, magari sarà anche stata una mod, ma come, caspita... Cioè, che caspita di modo ti fa fare questo? Ti piazza le torce, ti scava sotto i piedi, ti fa uscire dalla caverna, ti, ti mette anche in pericolo, perché letteralmente c'è cioè qua. A parte che non si vede assolutamente niente. Però st mi stava mettendo in pericolo. Cioè, voi vi rendete conto di quello che... Di quanto, caspita, non ha il minimo senso, raga. Non ha senso. Io ho paura, cioè... Ho letteralmente paura di giocare a Minecraft a volte. Ma ho proprio paura, cioè ho proprio la pelle... Do no, vabbè, io, boh, non, non, ho, non, non ho parole. Aspettiamo il mattino e vediamo cosa succede d'altro, da, da non lo so. Ok, perfetto, è arrivato il mattino più o meno. Sì, dai, più o meno. Guardate, c'è l'aurora boreale, tipo... Ok, molto bello. Ma io una roba così non l'ho mai vista, ripeto. Non ho mai visto una roba di questo tipo. Io... Direi che il video possa finire qua. Fatemi sapere che cosa ne dite voi nei commenti. Ricordatevi le live sul canale Viola. D'unis RFP. Il 9 dalle 15 alle 17. E noi ci vediamo al prossimo video. Di questa serie straordinariamente paurosa. Raga, sto stendendo robe. Basta, me ne vado. Esco da questo mondo maledetto.